Nel nostro tragitto troviamo storie in ogni angolo, diversità paesaggistiche, gastronomia e tanti incanti che in ogni luogo ci offre, qualcosa che sempre più ci invita a condividere con voi queste bellezze, anche presso la Sacra di San Michele a Sant'Ambrogio di Torino. Non vi racconteremo tutta la storia, lasceremo al vostro apprezzamento e la vostra scelta vi coinvolgerà nell'ambito storico, religioso, geologico, gastronomico, escursionistico, tutto ciò che questo imponente e spettacolare complesso architettonico ci offre. En nuestro recorrido encontramos historias en cada ángulo, diversidad paisajística, gastronomía y los múltiples encantos que nos ofrece cada lugar, algo que nos invita cada vez más a compartir estas bellezas con vosotros. Así también la Sacra de San Michele en San Ambrosio de Torino. No les contaremos toda la historia, dejaremos a vuestra apreciación y vuestra elección. Os envolverá en el conjunto histórico, religioso, geológico, gastronómico, senderista, todo lo que nos ofrece este impresionante y espectacular complejo arquitectónico. La Sacra è uno dei più antichi luoghi di culto dedicato all'Arcangelo Michele, etapa di una via di pellegrinaggio che va da Mont Saint-Michel in Francia a Monte Sant'Angelo in Puglia. All'interno della chiesa principale sono sepolti membri della famiglia di Casa Savoia. È un complesso architettonico eretto sulla sommità del Monte Pirchiriano, alto 962 metri, allo sbocco della Val Susa luogo che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il bestseller Il nome della Rosa. La Sacra di San Michele è una delle costruzioni monastiche più spettacolari, si erge sulle rocce a sfidare le ingiurie del tempo e della natura. Quando guardo questa meraviglia, vedo come uno specchio della vita edificata su forti basi. La Sacra es uno de los lugares más antiguos de culto dedicado al Arcángel Miguel. Es una fase de una vía de peregrinación que va desde el Monte San Miguel en Francia al Monte San Angelo en Puglia. Al interno de la iglesia principal están sepultados miembros de la familia de Casa Saboya. Es un conjunto arquitectónico construido en la cima del Monte Pirquiriano con una altura de 962 metros, en la desembocadura del Valle de Susa. La Sacra de San Michele es una de, de las construcciones monásticas más espectaculares. Se levanta sobre las rocas para desafiar los estragos del tiempo y la naturaleza. Cuando observo esta maravilla, veo como un espejo de la vida edificada sobre fuertes bases. Eccoci alla conclusione e se desiderate seguiteci, iscrivetevi al nostro canale, vi consiglieremo sicuramente altre città, paesi, borghi e se desiderate una nostra realizzazione, se volete aiutarci a far crescere sempre di più un turismo di valore, contattateci, realizzeremo con voi video spettacolari anche eseguiti con drone quando è possibile. A presto! luogo che ha ispirato lo scrittore Umberto Eco per il bestseller si è ispirato, ispirato la Sagra di San Michele è una delle costruzioni Che cosa succede?